nazionali. E partiamo subito dall'accessione del credito dal bollino blu al divieto di frazionamento con le novità dal 1 maggio 2022 e poi i controlli sui lavoratori autonomi occasionali in caso di invio di dati via email e ancora l'esonero sulla fatturazione elettronica, il decreto PNRR e le novità fantasma. L'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale riguarda la pensione di reversibilità per il figlio fuori dal matrimonio una quota più alta e poi uno sguardo alla sezione dedicata all'economia dal Corriere.it. Partiamo subito dalla cessione del credito dal bollino blu al divieto di frazionamento, novità dal 1 maggio 2022, fa il punto Anna Maria D'Andrea sulla cessione del credito fino ad un nuovo giro di boa. Dal 1 maggio 2022 entrano in vigore le novità relative al codice identificativo, il cosiddetto bollino blu e il divieto di frazionamento. Stessa data anche per l'avvio della quarta cessione da parte delle banche in favore dei propri correntisti. Vediamo che per quanto riguarda la cessione del credito. Ancora novità in arrivo per il superbonus e per i bonus casa. Dal 1 maggio 2022 entrano in vigore gli ulteriori correttivi previsti dal decreto legge antifrodi, il numero 13 del 2022, che modificando quanto previsto dall'articolo 121 del decreto rilancio, ha introdotto il divieto di frazionamento dei crediti e l'attribuzione di un codice identificativo a ciascuna cessione, il cosiddetto bollino blu. Non solo, il primo maggio è anche la data a partire dalla quale debutterà la possibilità per le banche di effettuare una quarta cessione del credito esclusivamente in favore dei propri correntisti. Tutte le novità sono all'interno dell'articolo. Ci spostiamo su un altro tema, quello dei controlli su lavoratori autonomi occasionali in caso di invio di dati via punto Rosi D'Elia sui controlli sui lavoratori autonomi occasionali, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro mette in guardia verifiche più probabili tra i committenti che inviano i dati per l'avvio delle attività via email. meno esposti coloro che usano l'apposito servizio online che garantisce un migliore monitoraggio, quali sanzioni sono previste in caso di irregolarità, i dettagli sono nei chiarimenti forniti direttamente dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Per quanto riguarda invece l'esonero della fattura elettronica, il decreto PNRR e le novità fantasma, il punto è all'interno dell'articolo di Salvatore Cuomo. Si parla da diversi giorni dell'estensione della fatturazione elettronica e di un possibile residuo esonero per alcuni soggetti minori, ma dalle novità non c'è ancora alcuna traccia neanche nelle bozze in circolazione. All'interno dell'articolo c'è un commento su questo tema di reversibilità per il figlio fuori dal matrimonio una quota più alta e l'articolo di Francesco Rodorigo. Il figlio minorenne nato fuori dal matrimonio ha diritto ad una quota di pensione di reversibilità più alta rispetto a quella attualmente prevista. La sua condizione dovrebbe essere equiparata a quella del figlio orfano dei genitori al quale spetta il 70% del trattamento. Lo ha precisato la Corte Costituzionale nella sentenza numero 100 depositata il 19 aprile 2022 segnalando al legislatore la necessità di un Intervento tempestivo per definire con esattezza la quota. E questa è l'ultima notizia sulle pagine di informazione fiscale. Passiamo ora alla sezione dedicata all'economia dal Corriere.it che apre sulle rinnovabili pannelli sui tetti anche senza autorizzazione, con le semplificazioni in arrivo nell'articolo di Fausta. Chiesa, e poi, per quanto riguarda invece il welfare: assegno unico figli scattano i controlli dell'Inps con eh, i requisiti. E per quanto riguarda invece i numeri del giorno, 2 PNRR, l'UE approva gli aiuti all'Italia da 2 miliardi per la diffusione della rete 5G, l'articolo è di Alessia consonato, e invece il numero 1, furti auto, dimezzati in 10 anni ma l'Italia rimane al primo posto nella classifica europea. E' l'articolo che vi segnaliamo quest'oggi che eh, si intitola Covid e lockdown dalla Cina torna l'incubo, borse e petrolio in calo. L'articolo è di Giuliana Ferraino e fa il punto su uh, quelle che potrebbero essere le ripercussioni di quanto sta accadendo a Shanghai con il lockdown che è stato inasprito e che potrebbe ripercuotersi anche su Pechino e eh, a catena anche sull'economia globale le cui stime sono state riviste a ribasso per questo e per altri articoli vi invitiamo ad abbonarvi al Corriere.it e con questa notizia il tempo a nostra disposizione per oggi finisce qui